tutti i servizi Bancari e finanziari. Eh, quindi ehm, la concentrazione che noi abbiamo avuto principalmente è sul tema eh, delle truffe delle frodi online, quindi il tema della sicurezza. Abbiamo appena eh, costituito oh, diciamo, uno strumento che è eh, il VADEMECUM sul furto d'identità su cui eh, vi parleremo in seguito. Cerchiamo di mh, fare delle campagne di comunicazione proprio sui temi della sicurezza e, e della digitalizzazione. Uno degli ultimi è proprio eh, il um, progetto che si chiama I navigati, che è andato anche in diffusione sui vari canali di comunicazione, comprese eh, le, eh, i canali nazionali. Eh, il progetto Trasparenza Semplice, che qui vedete eh, racchiuso in una slide, vede proprio la collaborazione tra gli stakeholder. Come diceva eh, Chiara, Appunto, mh, abbiamo una rete di persone che ci servono Segue. e l'approccio sicuramente vincente, il fatto di essere multi-stakeholder ci consente di cogliere i vari punti di attenzione eh, dei vari partecipanti, compresi tutte le mh, associazioni con eh, cui lavoriamo da anni, delle persone con disabilità. Eh, andando alla slide successiva qui vedete il meccanismo di lavoro appunto tra i vari GDL eh, che si interpellano terze che hanno per creare un qualche cosa di nuovo e condiviso. Eh, queste nella slide successiva sono eh, le eh, infografiche che abbiamo realizzato, lo vedete sono temi bancari ma sono anche temi di inclusione, per esempio il conto di base diretto alle persone che eh, hanno un basso reddito piuttosto che eh, tutto il tema della eh, finanza sostenibile e naturalmente gli aspetti che riguardano i sistemi di pagamento la Mifid, ehm, i prestiti che si sì, sviluppano anche sui canali digitali e che sono fruibili poi dai clienti proprio su questo canale. E, andando alla diciamo, parte proprio connessa all'accessibilità abbiamo voluto fare un passo in più, cioè questi strumenti divulgativi, oltre a tematiche che sono afferenti al, al digitale, in qualche modo applicato agli strumenti e servizi eh, bancari e finanziari, le abbiamo realizzate Proprio come audioguide, ci aiuta il centro del libro parlato. Ehm, proprio in questi giorni verranno diffusi proprio di mecom sull'economia circolare, e quello sul furto di identità di cui parlavo prima. E, lui ci collabora con noi da anni su tanti fronti, tra cui anche questo dell'educazione finanziaria. Quindi abbiamo fatto in sede da loro, proprio degli incontri con le persone associate non vedenti e ipovedenti, raccontandogli, facendo delle sperimentazioni sui post, facendo delle sperimentazioni. Sugli ATM ce ne sarà una proprio il 19 sui post touch screen in cui loro. Um, ci danno diciamo un feedback sull'utilizzabilità proprio degli strumenti e le audioguide rientrano in questo progetto di accessibilità digitale dei prodotti e dei servizi finanziari attraverso forme di educazione. Um, abbiamo sì, belli, Scusi se la risturgo, le chiedo in dieci secondi di eh, darci le conferme. Assolutamente sì, noi mh, avremo il piacere di mettere a disposizione questi materiali e le riflessioni che abbiamo già avviato con i colleghi e amici del gruppo di lavoro e cercheremo per la parte di competenza eh, anche di diffondere queste informazioni presso il mondo bancario affinché anche le banche che fanno tante iniziative in questo contesto possano diciamo condividere anche i lavori dei, dei tavoli tecnici sulla fintech e nuove tecnologie vi, vi ringraziamo molto e insomma siamo qui a disposizione per qualsiasi domanda Grazie a voi e grazie per aver sottolineato che ancora una volta il tema della formazione delle competenze è fondamentale eh, per questo tipo di eh, politica, di strategia. Passo subito la parola al dottor Gaetano Panombelli dell'Unione Provincia d'Italia, UP. Sì, buongiorno a tutti e grazie per l'invito, eh, grazie in particolare a Flavia Marzano e Nero Iogamo che ci hanno accompagnato in questi anni nelle attività. Eh, legate all'Open Government Partnership e, e ci hanno eh, accompagnato nelle attività delle, del progetto Repubblica Digitale a cui abbiamo aderito come UPI. Eh, certamente il tema di oggi sull'innovazione digitale inclusiva è il tema centrale perché eh, l'innovazione può portare con sé eh, possibilità di, di miglioramento, di progresso delle società ma può anche amplificare le disuguaglianze, no? tutti i processi di innovazione hanno in sé questo eh, dualismo possibile di esito, insomma a seconda di come vengono gestiti e l'inclusività della de digitalizzazione è uno dei punti essenziali per capire se si sta portando avanti uno sviluppo sostenibile della, so della società e nel PNR sapete che gran parte dei fondi sono uh, legati alla transizione ecologica, alla transizione digitale e l'utilizzo di queste risorse, di questi investimenti possono andare a uh, creare un processo di trasformazione digitale inclusivo o meno. E, e quando si parla di sostenibilità, quindi si parla non solo di sostenibilità ambientale, ma di sostenibilità sociale, territoriale, perché poi... Il Paese è complesso e bisogna tenere insieme i vari soggetti che partecipano alla vita della nostra Repubblica. In base alla Costituzione tutte le istituzioni della Repubblica, e direi non solo quelle pubbliche ma anche quelle private come ci è, è stato dimostrato proprio poc'anzi, devono attivarsi per rendere inclusiva l'innovazione, cioè per, rendere, per, far, per favorire l'uguaglianza proprio per evitare l'amplificarsi delle disuguaglianze che ci, so che ci sono nel paese, tra diversi territori. E negli ultimi anni, purtroppo, uh, le disuguaglianze non sono diminuite, ma sono uh, cresciute, lo testimoniano diversi dati, eh, poc'anzi eh, il Comune di Roma ha mostrato come le disuguaglianze stanno anche in una città importante, né, dentro la città la capitale, con una grandissima... Uh, città dal punto di vista proprio di estensione territoriale eh, che ha tanti buchi e tante eh, difficoltà proprio di far parlare i pezzi della città ma se allarghiamo lo sguardo da Roma all'Italia le disuguaglianze territoriali sono tante negli ultimi anni eh, si è investito di più nelle aree metropolitane si è investito di meno nelle aree provinciali e, e, e c'è una sofferenza dei territori più lontani dallo sviluppo eh, del paese a, a gestire al meglio la transizione digitale, a fare in modo che i soggetti che magari si stanno trasferendo in quelle aree, perché con il lockdown eh, hanno preferito spostarsi in piccoli comuni, abbiano la possibilità di lavorare a distanza, di essere inclusi nel processo di trasformazione eh, del paese. Eh, le province in questi anni hanno subito dei processi di destrutturazione, di svuotamento, il progetto di abolizione non andava avanti, però si sono, trasformate. si sono trasformate perché essendo enti di secondo grado amministrati da, dai sindaci e consiglieri comunali del territorio, sono diventate un po' delle case dei comuni, cioè degli enti che non fanno solo investimenti per le funzioni che loro competono, ma si pongono a supporto dei comuni del loro territorio, cioè soprattutto di quelli più piccoli, di quelli che hanno più difficoltà a essere dentro il processo di innovazione. E lo fanno a partire da, dalle loro funzioni, raccolta e elaborazione dati, Assistenza tecnica amministrativa agli enti locali e comuni del territorio, promozione delle pari opportunità. Sono funzioni che la legge 56 del 14 assegna alle province, sulle, sulla quale, sulle quali noi abbiamo costruito l'idea di Casa dei Comuni e abbiamo messo in piedi dei progetti, eh, anche grazie all'aiuto del Dipartimento Funzione Pubblica nel Porn Governance 2014-2020, che vanno proprio nella direzione dello sviluppo di servizi a favore dei comuni. Non, non vi faccio slide, ma vi dico che potete trovare queste informazioni nel sito www.provincecomuni.eu e, e abbiamo partecipato all'attività del Dipartimento della Trasformazione Digitale, Repubblica Digitale con i nostri progetti prodigi, col progetto Prodigi, proprio che. Eh, valorizza l'attività di centri di competenza per l'innovazione che alcune province che, eh, si eh, hanno attivato proprio per favorire i processi di virginizzazione nei comuni perché si sa bene che da soli non si riesce a, fare, a gestire bene i processi c'è bisogno di un presiduo, presidio informato, competente per fare in modo che in modo intelligente si accompagnino i processi di innovazione che non sono un'ora un X, sono processi che vanno seguiti nel tempo e vanno presidiati quindi con tutte le attività, le stazioni uniche appaltanti, i centri di commetenza, i rapporti con le scuole, in questi anni difficili noi siamo stati a supporto eh, del territorio. E diciamo che la legislazione più recente, anche il decreto 80 che è stato varato eh, per accompagnare l'attuazione del PNRR, riconosce questo ruolo alle province, c'è stata un'evoluzione da questo punto di vista. Se avete visto l'articolo che riguarda il PIAO, i piani di... Eh, di organizzazione di attività e organizzazione delle pubbliche amministrazioni proprio in quell'articolo è previsto che le province a partire dalle loro competenze svolgano un ruolo di monitoraggio sui piani sui PIAO che sono il nuovo piano di organizzazione delle pubbliche amministrazioni dentro, quale, dentro il quale c'è anche il piano di digitalizzazione. Quindi e questi processi andranno monitorati nel tempo è un compito specifico eh, delle province andare in questa direzione nell'ipotesi di riforma del Tuel che si sta, eh, di cui si sta discutendo ora eh, c'è un'iniziativa del Ministero dell'Interno eh, una delle cose che abbiamo detto è superare il divario di competenze tra province e città metropolitane proprio nella gestione dei servizi digitali perché? perché non è possibile che una città metropolitana abbia il presidio di questa eh, di queste tematiche e eh, province eh, importanti non riescano a farla, fare la stessa cosa nel loro territorio. Cioè tutti i territori devono essere messi in condizione di gestire in modo organizzato queste eh, attività e questa è la nostra eh, richiesta. Eh, questi ritardi noi li abbiamo notati in questi anni. Nel PNR per esempio gli investimenti che sono previsti sono previsti eh, fondamentalmente a, a favore eh, di comuni, a favore di città metropolitane, a favore di regioni, non ci sono misure specifiche per le province e di questo si, si soffre, no? perché poi per fare investimenti eh, mirati c'è bisogno di risorse che eh, aiutino le politiche pubbliche di intervento a livello territoriale. Quindi io credo che alla, sulla base di quello che vi ho detto eh, sarebbe importante che eh, il Dipartimento Funzione Pubblica, il Ministero per l'Innovazione eh, facciano in modo, facciano da registi da questo punto di vista e, si ponga, e pongano nei prossimi interventi un'attenzione agli enti intermedi, tra i comuni e le regioni, proprio per favorire questi processi di collaborazione a livello locale. Perché non c'è rete evoluta che si, che si possa costruire bene senza creare dei nodi della rete a livello territoriale. Non si può pensare che si facciano attività, eh, si, si, si fanno attività che nei confronti di 8.000. Comuni a raggiera C'è bisogno di costruire una rete articolata di, di istituzioni che lavorano sull'innovazione e credo che un uso intelligente anche dei fondi di coesione da parte delle regioni, in modo complementare ai piani del PNRR, possa andare in questa direzione. L'idea è che tutti dobbiamo fare la nostra parte. Quindi, noi possiamo promuovere per quello che è di nostra competenza diciamo un'azione di accompagnamento per favorire l'inclusione digitale nella direzione indicata in questa bella iniziativa. Grazie, grazie mille, Dottor Fanombelli, assolutamente concorde. Eh, eh, sono tante le iniziative eh, da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica proprio nell'ottica eh, di creare un ecosistema di eh, attori pubblico-privato che possa in qualche modo incrementare il cosiddetto eh, concetto di capacità amministrativa, che poi è, è la capacità a poter amministrare correttamente, in maniera efficace, efficiente, insomma, nel, nel, nel miglior modo, il servizio pubblico. E, e chi meglio delle istituzioni più vicine agli utenti, e per assolvere questo ruolo benissimo andiamo avanti eh, per eh, il prossimo intervento con la dottoressa marieva favolino pia social benvenuta buongiorno. buongiorno grazie grazie lisa eh, io sto, vi sto ascoltando con profondo interesse ma sto anche leggendo gli interventi in chat perché abbiamo Abbiamo dei colleghi con noi oggi che sono di assoluto valore. Eh, mi rifaccio, riprendo la domanda, i punti che avevi posto proprio tu Elisa all'inizio di questa tavola rotonda, no? Quindi le azioni concrete e i problemi da risolvere, se posso sintetizzare. Eh, quello che ci avevi invitato a fare tutti insieme in questa tavola rotonda. Beh, ehm, Io oggi sono qui in rappresentanza di Pia Socia, che è l'Associazione per la comunicazione pubblica nazionale, per la comunicazione digitale. Tra i nostri associati abbiamo persone che lavorano tutti i giorni in trincea, ma abbiamo anche enti locali, abbiamo anche realtà eh, territoriali di altro tipo, parchi e quant'altro. Eh, perché ho voluto fare questa premessa? Perché mi sembra di capire da, da tutti gli interventi che mi hanno preceduta, ma anche da, dagli interventi che vedo in chat, come dicevo, che eh, uno dei problemi da affrontare è quindi di fatto l'azione concreta su cui eh, fondare una strategia, approfittando, se così posso dire, eh, del piano di azione nazionale sul governo aperto, che è centratissimo no? rispetto al grosso tema che stiamo affrontando oggi, e, e, e proprio, eh, dicevo, là, la, il focus è proprio quello di andare nella direzione di capire quali devono essere poi gli attori a regime che devono rendere sostenibile eh, un'azione per una innovazione digitale inclusiva nel nostro paese. E quindi ehm, ecco la centralità nel nostro sistema della figura del responsabile per la transizione digitale, che ahimè molto spesso è estremamente tecnico e non ha quelle competenze di facilitazione e di eh, messa in rete degli stakeholder, dei portatori interesse, eh, di interesse, di tutte le persone che magari hanno delle competenze, no? eh, eh, i dati che ci dava Nello Iacono all'inizio sono quello che manca, ma che cosa sappiamo di quello che c'è? Sui nostri territori. Quindi eh, il governo aperto è questo: no? Poi partiamo dal da grande ombrello sotto il quale oggi siamo riuniti. Il governo aperto è eh, trasparenza, partecipazione, accountability, collaborazione: gli strumenti ci sono, il digitale è uno strumento abilitante, delle competenze. Quindi, primo. Il responsabile della transizione digitale, non abbandoniamolo, salva anche tu il responsabile della transizione digitale, no? Dorotea, Dorotea Asturiale in chat diceva io sono un responsabile della transizione digitale, ho già coinvolto tutti i miei colleghi. Perfetto, perfetto, perché l'operazione di... Ehm, Innovazione digitale inclusiva poi nel concreto, in trincea, cioè nei luoghi dove il cittadino eh, eh, sperimenta il, il proprio rapporto col, col sistema eh, pubblico, eh, eh, eh, è, proprio, è proprio lì eh, che, che, si, che si realizza e quindi il responsabile della transizione digitale, anche se non ha una formazione ad hoc, poi vorrei parlare anche brevemente di formazione, eh, ma che capisce che mettendo in rete le persone che si occupano di, dei diversi servizi pubblici possono eh, essere coinvolte in una rete interna che ragiona su digital first, che ragiona su come utilizzare i linguaggi, non parliamo mai abbastanza della lingua italiana. Cioè la lingua italiana, io mi ricordo ho cominciato 22 anni fa a fare comunicazione pubblica, io sono un comunicatore pubblico giornalista, per cui sono quello che di più lontano c'è da, da un tecnico eh, informatico, eh, allora si parlava di semplificazione, bisogna semplificare, non bisogna usare i termini burocratici e va bene, anche se su questo continuo ad avere delle riserve, perché più che semplificare dobbiamo spiegarle quei termini, perché anche quello è abilitare i cittadini, perché se noi non glieli utilizziamo quei termini e poi lui li trova in qualche altra comunicazione, ahimè, abbiamo lasciato il cittadino al suo destino. Ma detto questo, chiudo la parentesi, oggi fare comunicazione pubblica e fare innovazione digitale inclusiva in tutti gli enti pubblici, a qualunque livello, anche nelle province, anche eh, a, dal, dalla, da, dal nazionale a tutta la filiera, significa iniziare a ragionare, come ci siamo sempre detti, su pensare prima ai servizi in digitale. Pensare che quando li vuoi eh, rendere digitali forse è l'occasione di semplificarli, forse è l'occasione di rendere veramente vivo il codice dell'amministrazione digitale e mettere in grado i cittadini di interagire correttamente con gli strumenti digitali che tu devi insegnargli a utilizzare, perché... Scusate, ma che noi abbiamo eh, 30 milioni di speed è un fattore di soddisfazione enorme, ma anche di preoccupazione. Anche ci deve preoccupare questa cosa come sistema paese. Cioè è, è veramente il momento di accelerare sull'accompagnamento e sulle competenze. Ok, questo ce lo siamo già detti. È il nostro mantra. Tutte le persone che sono collegate con noi oggi lo stanno dicendo. Azioni concrete. Eh, anzitutto vi invito il 7 giugno noi eh, faremo una, una giornata in 19 città italiane che si chiama Social Cialdegno non è il primo giorno, la prima volta che lo facciamo eh, e quest'anno eh, molte città hanno proprio il digitale come inclusione, come ehm, anche inclusione di genere, di, di linguaggio, eh, come loro tema centrale. In particolar modo io sarò a Brescia per il Piazza Sociale della Lombardia, che ha un panel dedicato ai comuni, perché io ritengo, noi riteniamo come associazione che i comuni siano... Uh, il luogo dove veramente scommettere il tutto e per tutto, dove veramente la partecipazione si può fare e dove creando delle competenze per gli operatori e io prima ho condiviso in chat il percorso di competenze digitali a cui anch'io parteciperò perché non, non si finisce mai eh, di, di, di imparare soprattutto per una come me che l'ho detto prima, ok, mi mancano le competenze approfondite che invece sono a questo punto necessarie. Quindi, eh, non so se ho risposto, sono stata nel, sul tema perché poi mi si aprono tante, su, questo, su questa tematica, eh, tante, tante parentesi che forse sono importanti, forse no, però ecco, ricordiamoci in che contesto siamo. E, e però ecco, la, i, i, le azioni concrete... E i problemi, Tutto passa attraverso la formazione e la selezione del personale, tutto passa, secondo il mio modesto parere, anche eh, dal potenziare la figura del, del responsabile della transizione digitale, che deve diventare un ruolo realmente di facilitazione interna deve avere delle competenze in più che oggi mi pare e ci pare purtroppo non avere e, e quindi me lo, ce lo lascio, lo, lo metto lì come riflessione ma che magari riprenderemo nei nostri futuri incontri di tavolo eh, e che però oggi mi è venuta proprio for, forte forte questa, questa riflessione. Grazie mille dottoressa Favino, veramente interessante il punto di vista di una comunicatrice su questo tema, eh, assolutamente d'accordo su, su tutta la linea, assolutamente d'accordo sul grande diciamo, ruolo che ha il responsabile della trasformazione digitale eh, nell'essere eh, proprio un, un agente del cambiamento eh, rispetto a questo tema. E passo la parola all'ultimo <ride> relatore che è il dottor Eugenio Iorio, eh, benvenuto dell'associazione comunicazione pubblica e istituzionale. Buongiorno a voi, grazie per l'invito, ringrazio Flavia e Maello, ringrazio tutti voi. Eh, volevo diciamo un attimo porre l'ottica da un diverso punto, soprattutto nel quadro più generale delle, delle competenze digitali, soprattutto rispetto alla capacità di utilizzare contenuti e le applicazioni digitali con spirito critico da parte della cittadinanza, anche la capacità di produrre contenuti digitali. Noi sappiamo che la dimensione democratica del discorso pubblico nell'ordinamento italiano si compone di due aspetti differenti ma complementari. La libertà di esprimere e propagandare per più differenti ideologie e quelle di diffondere e ricevere notizie. È un truismo ovviamente affermare che il discorso politico, sociale ed economico si svolge prevalentemente attraverso gli ambienti mediologici digitali. Eh, noi come associazione sono anni che poniamo l'attenzione la, sulla trasformazione dell'infosfera e soprattutto nel rapporto di, eh, della società come trasforma anche cognitivamente, percettivamente e anche da un punto di vista amnesico, ovviamente quella che è poi la riflessione, il discorso su, sul reale. Perché ci interessiamo a questo? Perché ovviamente anche col covid-19, anche con quello che succede in, Italia, in Ucraina, abbiamo visto che fondamentalmente la disintermediazione che il digitale ha portato, ha generato ovviamente delle caratterizzazioni dell'infosfera dove la disinformazione è in effetti ma anche da un punto di vista di utilizzo dei bias cognitivi, come citava ovviamente Flavio all'inizio, generano quello che poi in realtà in termini di sicurezza oggi viene anche analizzato come fenomeno di hacking cognitivo sulla collettività. È chiaro che se nello spazio pubblico antecedente alla formazione dell'infosfera esisteva una dimensione gerarchica delle fonti che erano deputate all'elaborazione dell'informazione e della conoscenza, e la loro distribuzione e mediazione, ovviamente oggi noi sappiamo che purtroppo questo non c'è. Quindi io richiamo su questo non solo il bisogno ovviamente di una formazione adeguata, noi ancora abbiamo il problema è che la media education non rientra come competenza, diciamo così, all'interno del percorso che dovrebbe partire dalle scuole elementari e accompagnare fino all'università su diversi livelli. Questo penso che sia, dovrebbe essere un impegno di tutti affinché venga riconosciuto come, come dire eh, eh, diritto alla formazione, soprattutto rispetto a un'ottica che è quella della che noi stiamo utilizzando nella transizione digitale ossia quella del digital mobile first quindi non possiamo ovviamente prescindere da questo ma soprattutto rispetto al ruolo che la pubblica amministrazione deve svolgere soprattutto su un concetto quello di un'informazione certificata noi abbiamo subito infotemia all'interno del covid-19 dove ovviamente abbiamo trovato come dire eh, non abbiamo applicato nemmeno i, i protocolli di crisi d'emergenza dell'oms in comunicazione eh, di crisi questo, oh, vi ricordo semplicemente che i protocolli prevedono un concetto, creare fiducia. Cioè il termine fiducia nel digitale, come già stato detto, è un tema centrale. Noi non possiamo non affrontare la sfida contro la disinformazione e soprattutto, come dire, contro le fake news se non capiamo che la pubblica amministrazione diventa attore centrale per l'informazione certificata. Che cos'è l'informazione certificata? Che solo la pubblica amministrazione può produrre e quindi qui si aprirebbe anche il fatto di dover contemplare in maniera uh, strategica diciamo, tutte anche le nuove uh, applicazioni e soprattutto le nuove tecnologie come la blockchain, ad esempio che può essere da questo punto di vista molto utile. Io vi ricordo che l'informazione prodotta dalla pubblica amministrazione deve essere accessibile, utilizzabile, credibile, affidabile, uh, pertinente e rintracciabile. Queste particolarità in realtà uh, pongono la pubblica amministrazione a creare informazione certificata in termini di Continual Communication, Social Improvement, dove e quando servono, e attivando una comunicazione bidirezionale con la cittadinanza, con gli stakeholder, quindi con i cittadini, nel totale rispetto delle normative del, della prassi. Questo tema, che è un tema fondamentale in realtà, ci permette di poter affrontare la sfida al cambiamento della transizione digitale, soprattutto rispetto al tema di quello che è la visione con cui noi dobbiamo guidare la società verso il progresso e verso ovviamente gli obiettivi che i, no i nostri piani si propongono. Sono obiettivi ambiziosi, ma senza ovviamente come dire, dare degli strumenti di formazione che aiutano la consapevolezza dei cittadini rispetto a questo piano diventa molto difficile la sfida che ci poniamo. Da questo punto di vista, noi come uh, associazione ovviamente riteniamo importante lavorare anche una riconcettualizzazione, appunto. Noi abbiamo capito che il problema dell'informazione non è solo un problema di tipo giornalistico, è un problema di produzione che rientra nella produzione dei contenuti digitali. E quindi anche rispetto alla tracciabilità e l'accessibilità degli stessi, l'abbiamo visto durante il Covid-19, noi dobbiamo correre. Questo è il nostro, come dire, uh, il nostro apporto in questo momento. Uh, la società non può essere tenuta fuori dalle dimensioni applicative, ovviamente, del, del piano, ma deve essere accompagnata. Troppo è ovviamente il divario, spesso, che si viene a generare. Noi dobbiamo colmarlo, ma dobbiamo anche essere lungimiranti che le, le visioni dei nostri legislatori siano coerenti, lineari e sequenziali e che non invece, come dire, possano costituire dei salti che spesso... Purtroppo ci ritroviamo a vivere che vanno tutto a svantaggio della cittadinanza. Grazie. Grazie mille dottor Iorio, eh, eh, grazie per aver sottolineato eh, che per una reale innovazione digitale inclusiva è importante l'attitudine ehm, e la conoscenza rispetto alla certezza delle fonti, rispetto alla correttezza delle informazioni veicolate e rispetto ai piani di formazione che, che, devono, che, do che dovranno sottolineare anche questa materia come fondamentale. Io eh, ho concluso la, la, gli interventi da introdurre, eh, vorrevo chiamare il dottor eh, Nello Iacono, eh, che chiuderà, farà delle riflessioni conclusive, chiuderà questo webinar, quindi saluto e ringrazio a tutti i relatori e ascoltatori. Grazie a tutti, eh, siccome vedo che eh, siamo... Alle 13.02 faccio soltanto delle battute eh, conclusive sul, eh, sui temi che sono stati affrontati, sulla eh, tavola rotonda molto interessante, anche eh, diciamo, la discussione sulla chat è stata davvero eh, molto, molto viva e interessante. Su questo, eh, dalle, eh, da quello che eh, mh, insomma, si è discusso in chat, vedo eh, mh, due parole chiave che eh, vorrei distillare. Uno è eh, l'importanza della diffusione dell'informazione su quello che si fa, eh, della diffusione dei progetti per poter aderire e, e dall'altra parte l'impegno costante, un impegno costante che deve permettere di eh, recuperare diciamo, il, la, la, situazione, la situazione attuale per poter effettivamente ribaltarla per poter progredire da questo punto di vista la, la, insomma, il, eh, penso sia da mettere in particolare eh, enfasi non soltanto appunto il fatto che eh, le, le iniziative da più parti da più soggetti eh, iniziano ad essere sempre più eh, consolidate, concrete e, re, e con, con dei risultati, eh, ma sempre di più eh, l'approccio che viene eh, portato avanti è quello appunto della collaborazione, della condivisione, della eh, coprogettazione in diversi casi e quindi della partecipazione. E, e su questo la eh, strategia per le competenze digitali è il suo... Eh, piano di attuazione insieme a tutti i progetti eh, che fanno parte della coalizione nazionale eh, diciamo danno eh, secondo me il quadro eh, su verso cui eh, dobbiamo eh, continuare a, a lavorare e per per arricchirlo e per permetterci di raggiungere tutti eh, insieme i risultati che vogliamo raggiungere mettendo ciascuno ovviamente e eh, proprie competenze e proprie energie, ma eh, rifuggendo assolutamente il eh, diciamo il rischio della frammentazione che è molto parente eh, del lavorare in silos eh, nelle organizzazioni e diciamo che se c'è una eh, delle eh, diciamo de degli ostacoli eh, che sicuramente anche dal punto di vista culturale oltre che pratico eh, dobbiamo eh, certamente eh, superare e abbattere è proprio quella della frammentazione del, del lavorare per orti e quindi la, la, la, la partecipazione la condivisione la, la progettazione eh, condivisa è uno eh, diciamo dei punti irrinunciabili su questo abbiamo fondato la strategia su questo si fonda eh, Repubblica Digitale l'altro punto che, che credo sia importante è che eh, è, è, è, è, è un diciamo un'acquisizione è un, diciamo, un primo risultato che abbiamo acquisito da poco, che è quello che il raggiungimento della consapevolezza digitale da parte della, di tutta la popolazione, a diversi livelli, ovviamente anche eh, che possono impattare anche sul mercato del lavoro, non soltanto... Eh, eh, anche se è, è già tanto sul fronte della partecipazione eh, democratica e la partecipazione ai servizi alla cittadinanza è quello che è, questo è un impegno pubblico questo è qualcosa che eh, non può essere eh, pensata come un eh, diciamo come un risultato come un un raggiungimento di obiettivi che viene automaticamente via via che si digitalizza, via via che eh, si porta sempre di più eh, il, la, la, diciamo così, la, la società a, a, ad affrontare i vari problemi del, del quotidiano, gli adempimenti verso la pubblica amministrazione e verso i privati sull'online. Non è qualcosa che viene automaticamente, è qualcosa che richiede impegno pubblico. E da questo punto di vista, ricollegandomi anche all'enfasi data al, al responsabile della transizione digitale, eh, se il responsabile per la transizione digitale rappresenta il punto di riferimento della trasformazione digitale, delle pubbliche amministrazioni, e questo deve essere un impegno anche suo, quindi diciamo, nell'area eh, delle azioni, delle attività, eh, del, di un RTD deve starci dentro anche la preoccupazione sul, eh, sull'aumento della consapevolezza digitale eh, della, eh, della sua cittadinanza in molti eh, ovviamente si stanno già comportando in questo modo però credo che questo possa essere un passo diciamo, anche santificato e formalizzato perché possa essere omogeneamente anche eh, ma diciamo così acquisito e portato avanti perché è, è questo il punto il fatto eh, che noi eh, abbiamo un'Italia dove appunto il 46% soltanto eh, di popolazione ha sufficienti competenze digitali di base con delle carenze su tutte le fasce di età e anche a diversi livelli di istruzione eh, eh, non, non è che è il frutto di una disattenzione eh, che c'è stata negli anni, negli anni passati, generale sul, sul tema, proprio perché probabilmente si pensava all'automatismo eh, e per cui eh, la, la competenza sarebbe venuta col, col digitale, il che non è. E, e penso sia questo un po' il, diciamo, il riassunto, la sintesi di quella, de, de, un po' delle, delle discussioni e eh, delle anche argomentazioni che ho visto anche in, in chat e per cui questo è ancora a maggior ragione un impegno che ci prendiamo eh, nel piano operativo per l'open government e ovviamente eh, come eh, diciamo iniziativa strategica nazionale per Repubblica Digitale. Grazie a tutti. Grazie mille, eh, io direi che eh, grazie anche per la pazienza, siete stati in tantissimi, grazie per i bellissimi interventi, ci riaggiorniamo a breve, ma comunque eh, sia le slide che eh, la registrazione verrà pubblicata sul sito OpenGov, quindi chi anche avesse perso dei pezzi o chi i vostri amici vorreste rivederlo, lo trova lì. Grazie davvero di questa partecipazione così calorosa, grazie davvero. Grazie, buona giornata grazie. a tutti. Grazie, buona giornata. Buona giornata, grazie. Buona giornata.